Double Revolution. Per gli amici ho sempre dato tutto, mi è rimasto il niente, tipo lutto. E il miglior fratello alle spalle è un coltello. te infilarti appena può, dritto al petto. È meglio fare un taglionetto alla tua vita. Improvvisamente tutti fuori tipo mitra. L'amicizia è buona se qualcuno te la filtra Nascondi tutto per ritrovarti niente tra le dita C'è chi impazzisce per la figa E chi impazzisce ma non sparisce mica Gira le spalle alla prima occasione Lasciando soli gli amici in pensione Il ritorno è pura convenienza, pura forbizia Rimani fottuto per la tua poca malizia E rimane il tuo stato d'animo tipo annizza e tu ritorni indietro con la tua mente, tutto ritorni improvvisamente. Niente rimane per sempre, solo il ricordo riaffiora incessantemente. E tu ritorni indietro con la tua mente, tutto ritorni improvvisamente. Niente rimane per sempre, solo il ricordo riaffiora. Incessantemente, Milioni di cartine girate assieme, giornate a ridere ma so che non conviene Se ti cercano di fottere tutte le sere pensi al passato che semplifica durante le lune piene Pensavo fossero amicizie vere, maschere che si sciolgono al primo sbaglio tipo cere Di infamità ne ho viste troppe, infamità comportano a cambi di rotte ed ognuno ha preso la sua strada, nulla ritorna come l'adolescenza andata Ogni serata passava facendo una stronzata, in quel piccolo eravamo la gioventù bruciata Ogni live che abbiamo visto, ogni cazzo di sera che bevevamo misto Ora rimane quel puro ricordo, tutto cambia improvvisamente, io non demordo E tu ritorni indietro con la tua mente, tutto ritorna improvvisamente